Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi un after patch di un glitch dei soldi bestiale che vi consentirà di duplicare un'auto al minuto ragazzi allora passiamo ai requisiti di questo glitch un centro operativo mobile con una LG retro custom dentro può essere anche un veicolo normale, fate come volete, però io ho questi requisiti se volete fare, fate tutto come ho fatto io poi dovete avere eh, una LG retro custom in un garage qualunque che sarà quella che andremo ad utilizzare quindi fate bene attenzione ad avere la targa personalizzata mettetela su tutte e tre le auto la targa personalizzata per sicurezza e avrete bisogno di un garage dove andrete a mettere le LG che duplicherete quindi quel garage dovrà essere pieno o di LG o di faggio l'ultimo requisito che ci servirà ragazzi sarà il deposito veicolo speciali con un blazer o con un veicolo speciale basterà un veicolo non serve un veicolo specifico l'importante è che abbiate un veicolo e nella base operativa dovete avere un altro veicolo con cui andrete a fare il glitch io in questo caso ho la lg eh, retro custom anch'essa con targa personalizzata se avete fatto caso sono tutte e tre con targhe con eh, colori diversi ragazzi è stato fatto volutamente in maniera tale che voi capiate bene mh, diciamo gli spostamenti dei veicoli quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare dovete richiamare dal vostro deposito veicoli speciali il veicolo speciale che vi andrà a servire per fare il glitch. allora ragazzi tengo a precisare che il video eh, è stato editato un po di tempo fa però è ancora funzionante, diciamo che era stato patchato, però ho aggiunto un passaggio che eh, diciamo fa parte dell'after patch e quindi tramite quel passaggio voi potrete fare il glitch, quindi non mi commentate se è vestito da babbo natale, cazzi e mazzi o è un fake perché comunque il glitch funziona e fidatevi di quello che vi dico anche perché non porto mai fake quindi lo sapete massima fiducia per MaxiMilk ragazzi quindi a questo punto che cosa dovete fare? rimandate il vostro blazer nel deposito veicoli personali quindi qui scatta il vostro amico il vostro amico dovrà andare start online eh, missioni create da rockstar e scegliere una missione a caso e chiudere la sala oppure un'opzione secondaria potrà anche non chiudere la sala ma dovrà uscire quando glielo direte voi ragazzi quindi eh, ora passeremo al passaggio che sarebbe l'after patch ragazzi quindi vi dovete dirigere nella eh, sala dove si organizzano i colpi ve lo metto a rallenti così lo capite meglio dovete andare in partita casuale ragazzi e dovete selezionare il domus de il colpo e dovete andare da soli dopodiché riaprite velocemente il telefono, io lo sto mandando a rallenti ragazzi e vi posizionate sull'icona di partita veloce, casuale, come cazzo la volete chiamare quando vi scompare il simbolo grew, ragazzi dovete pigiare sull'icona dovete selezionare, come in questo caso è sparito il, eh, il simbolo grew e io ho selezionato quando avete selezionato l'unica cosa che dovete fare è uscire dal... Eh, diciamo dal telefono a questo punto ragazzi che cosa dovete fare andate in party e vi unite al vostro amico che sta in party. Io in questo caso c'è la mia ragazza che saluto che sta in party, che mi sta dando una mano e mi unisco ragazzi qui eh, le opzioni sono due eh, o esce dall'attività o chiude l'attività voi andrete ad unirvi nel caso in tutte e due i casi e, e vi si buggerà come sempre Quindi torniamo al resto del glitch ragazzi, il resto del glitch è come sempre andiamo a posizionare una LG retro custom in questa parte in maniera tale che ci teletrasportiamo come state vedendo e ci posizioniamo vicino al punto giallo ragazzi, premiamo triangolo e X insieme in maniera tale da uscire dal, dalla base operativa con il veicolo, a questo punto ragazzi eh, sciogliete la Diciamo la il presidente diventate CEO e assumete il vostro amico come associato, vi dirigete verso il, il vostro garage dove avete la, la LG Retro Custom da duplicare, ragazzi. In questo caso è quella gialla, e sostituite. Dovete sostituire con quella LG Retro Custom Scusate i lag del video ma quando mando in velocità il video ovviamente ci sono dei lag Si perdono dei frame quindi non è colpa mia ragazzi Allora a questo punto io per comodità chiamo un elicottero per spostarmi da una parte all'altra e mi dirigo verso il mio deposito di veicoli personali. Quando siamo in prossimità del deposito di veicoli personali dovremmo richiedere il nostro centro operativo mobile e portarlo davanti al nostro deposito di veicoli personali. Perché sarà quello che ci eh, andrà ad aiutare a duplicare un'auto al minuto, ragazzi, in maniera molto veloce e rapida. Quindi prendiamo il nostro centro operativo mobile e lo portiamo al deposito veicoli personali. una volta arrivati al nostro deposito eh, che cosa dobbiamo fare ragazzi? dobbiamo prendere, entrare nel nostro deposito veicoli personali e ci entreremo con l'amico che comunque è un nostro associato e il nostro associato dovrà fare solamente quello dovrà rimanere nel deposito veicoli personali e non dovrà fare nient'altro dovrà solo ricordare ogni tanto di muovere il joystick e basta ragazzi in maniera tale da non essere cacciato dalla sessione quello è l'unica cosa che dovrà fare ragazzi come vedete qui c'è la LG retro custom gialla con targa personalizzata che io avevo nell'altro garage quindi è quella che deve avere eh, la targa personalizzata. La prendete, uscite fuori dal vostro deposito veicoli, vi mettete dietro al centro operativo mobile, aspettate che vi compare la freccettina e fate richiedi veicolo personale dal centro operativo mobile e aspettate che compaia in minimappa il vostro veicolo personale una volta che è comparso ragazzi come vedete questa qui è la LG azzurra che stava dentro al centro operativo ma come ho già detto potete avere tranquillamente una LG qualunque dentro il centro operativo quindi eh, l'importante è che la LG retro custom l'abbiate nel garage perché sarà quella che andrà a passare dentro al deposito veicoli personali una volta che avete fatto ciò, entrate nel centro operativo, uscite e portate la LG in garage e la sostituite con una RH8 normale. E qui abbiamo già fatto il primo clone, ragazzi. Io qui prendo la LG RH8 normale per comodità, me la porto fuori, diciamo vado con questa LG qui. Rientro nel mio deposito veicoli personali. E prendo nuovamente la lg retro custom il nostro amico quando sarà nel garage non vedrà più la lg retro custom la vedrà ricomparire solamente quando noi entreremo nel deposito veicoli personali quindi non vi preoccupate se il vostro amico non vede il veicolo a questo punto rifate lo stesso passaggio, vi rimettete dietro al centro operativo mobile, appare la freccia, richiedete il veicolo dal centro operativo mobile, io qui ho fatto un taglio perché mi ci voleva un po' più di tempo, richiedete il veicolo e come vedete ragazzi dentro diciamo fuori abbiamo la LG normale che avevamo nel garage, entrate nel centro operativo mobile per salvare il veicolo, uscite e mettete l'auto in garage il glitch è abbastanza semplice ragazzi, è veramente molto molto semplice mm, lo potete fare proprio in tutta tranquillità e potete duplicare 1, 2, 3, 5 garage, tutti i garage che volete quindi detto questo ragazzi vi lascio al resto del video perché comunque eh, diciamo il comment può finire anche qui insomma capite da soli tutto quanto il glitch lo lascio comunque il resto del video in maniera tale che capiate bene detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti I'm liver Well if you want shady This is what I'll give you A little bit of weed Mixed with some hard like Some vodka That'll jumpstart My heart quicker than the shocks When I get shocked At the hospital By the doctor When I'm not cooperating When I'm rocking the table While he's operating hey! You waited as long To stop debating Cause I'm back I'm on the brag Inovulating I know that you got a job Miss Cheney But your husband's heart Problems complicating So the FCC try to suck me down on